Ma si va a tambure, questa musica si va si va a con spetta paura, si a cantare la belletta burimba, a cantare Buongiorno, questa mattina siamo qui nei pressi dell'Orto Botanico, siamo in compagnia del professore Enzo Gulì, siamo eh, in un momento particolarissimo della vita eh, del patriottismo, del, bor del borbonismo ma anche del brigantaggio. Eh, professore stamattina siamo qui per commemorare un evento importante. Siamo per commemorare il più grande capobrigante della zona vesucana, Antonio Cozzolino, detto Pilone una dottore annunziata che per dieci anni era capitato da torcere alle forze de, de, degli invasori e morì proprio in questa strada vicino all'Orto Botanico il 14 ottobre 1870. Il brigantaggio è stato sempre eh, trasferito, trasmesso come un atto criminale mentre invece realmente chi erano i briganti? Se noi pensiamo soltanto a chi sono i partigiani i cosiddetti i quali combatterono per, per chi ha vinto e sono considerati eroi e invece per chi combatte, e chi ha perso viene considerato criminale, quindi questo già è una prima Ci disposta. dà la misura della cosa. Ci dà la misura della cosa. Per, per concludere questa bellissima intervista, anche se molto breve, qual è il messaggio che bisogna trasmettere alle nuove generazioni? Il messaggio è che noi siamo i discendenti di persone dotate di grande forza morale, persone che amavano la propria terra, persone che... Persero tutto per difendere la propria terra, quindi questo è il messaggio, noi non dobbiamo mai arrenderci Quindi bisogna noi raccogliere noi. il testimone e andare avanti, e andare avanti con l'orgoglio e il coraggio napoletano. E l'amore della terra.